questo è il primo consiglio dopo un importante evento che c'è stato in città infatti eh, proprio domenica sera si è conclusa una festa che eh, grazie anche all'amministrazione all è stato possibile eh, eh, fare in città in un'area che è un'area un importantissima per la nostra città dismessa che è stata in qualche modo eh, c'è stato diciamo, un assaggio di restituzione di, questa, del, usu di poter usufruire di quest'area quest ai cittadini, io sono rimasto colpito da una, una contrapposizione che eh, si è svolta durante quella festa nell'area dell'ex Macello eh, c'era una cucina particolare non c'era solo la cucina tradizionale ma c'era la cucina fruttariana dove si offrivano dei piatti ehm, prodotti soltanto con frutta piatti, piatti molto squisiti allora, e, ho scoperto, e ho scoperto appunto, della, la differenza tra la zootecnia cioè eh, la, la tecnologia per sfruttare ehm, l'allevamento degli animali per produrre la carne e la carpotecnia che invece è la tecnologia che viene sfruttata per la produzione di eh, piatti ortopedici frutticoli, l'impatto ambientale che hanno su, sul pianeta quindi invito il Consiglio Comunale, i consiglieri, gli assessori tutti ad informarsi su questa, su questa nuova tecnologia, nuova per modo di dire, però diciamo che sta eh, vedendo nuove, nuove frontiere, perché è una rivoluzione, una rivoluzione difficile da fare, meno sanguinaria, ma che veramente potrebbe risolvere moltissimi eh, i problemi del pianeta.